La vegetazione contribuisce in maniera importante al miglioramento climatico e del comfort delle nostre, delle nostre città quindi migliora sicuramente la qualità del nostro vivere urbano per rendere possibile questa, questa funzione della vegetazione all'interno delle nostre città dobbiamo eh, mettere nelle condizioni la, eh, la vegetazione stessa, gli alberi, gli arbusti, i, i prati di vegetare eh, ottimamente e per fare questo dobbiamo cambiare il nostro rapporto fra costruito e, e vegetazione, fra eh, minerale e, e, e naturale. Quindi si tratta di aumentare le superfici permeabili all'interno dei nostri spazi urbani, creare eh, spazi adeguati per la crescita degli alberi, degli arbusti e, e dei prati, in modo che eh, non si trovino in condizioni di stress e non riescono più a, a fornire tutti quei servizi ecosistemici che stiamo chiedendo. Quindi è eh, importante parlare di forestazione urbana, eh, che è un termine anche improprio, nel senso che la forestazione è tipica del, degli spazi naturali, eh, seppure eh, contrastati dal, dall'intervento antropico, ma all'interno delle città è importante piantare alberi, ma non solo alberi, perché la componente vegetale in tutte le sue eh, declinazioni porta benefici al nostro, al nostro abitare all'interno delle città. Quindi Parlavo appunto di arbusti, di prati, di superfici con tappezzanti ed erbacei perenni, piante palustri e piante acquatiche nei sistemi diciamo, di recupero delle acque e di depurazione delle acque, verde verticale, verde pensile, piante rampicanti che aumentano la copertura e la superficie fogliare complessiva delle nostre città e in questo modo contribuiscono a, a, a darci un, un habitat eh, urbano eh, migliore.